Sono i nag sulla spiaggia Ho deciso di fare questa serie di video per questi giorni, non so quanti, ne faremo, ne farò. Ho parlare al plurale, ti coinvolgo. Sei già stato coinvolto ah, in questo vlog, ma scusi, ora sei dentro un progetto eh, dove cercherò di caricare almeno un video al giorno per i prossimi X giorni. Non so quanti, non voglio dire cose che poi non riesco a eh, rispettare. Oggi siamo venuti al mare e vi faccio godere un po' di questa giornata ma inquadra il la città ah, quanto mi era mancato l'anno scorso partivo per le filippine stesso mare più o meno è quello beh sì, uguale la Versilia contro le Filippine siamo lì siamo lì ce la giochiamo bene Lasci si giove Questo sole che goduria mamma mia comunque caldissima cioè io stavo in, in camicetta leggera in riva al mare e stavo bene quindi Penso che veramente in questo periodo, più che mai, abbiamo imparato ad apprezzare le piccole cose perché io vi giuro che questo sole e adesso stare qui al mare è un lusso, cioè veramente mi sento nel lusso. Wow, E già che ci sono vi volevo far vedere la mia mano, anzi le mie mani per questo anno. La mia amica Silvia, che è anche la proprietaria di Prezioso, che fa gioialli. Mi ha regalato questo anello con il mondo che ho deciso di tenere all'indice. Poi c'è questo che è l'anello che mi ha regalato mia mamma, praticamente è un opale blu australiano che poi ha fatto incastonare per la mia laurea in questo anello di eh, d'oro. E poi la mano destra si presenta così, un pochino più semplice forse rispetto a prima, con questi due anelli sempre di eh, preziosa, che in realtà questi sono quelli che ho pensato io e creato con la mia amica Silvia. Quindi Silvia Fashion per preziosa. Sono un anello a pallini con sopra delle pietre dure. Oppure ci sono anche delle resine che hanno dei dettagli dorati dentro. E questi io li metto in coppia all'anulare all all dell'altra mano. Quindi aspetta Jimmy reggimi un secondo la fotocamera. Facciamo vedere insieme la coppia questa è Aspetta, la <ride> ecco questa è come le mie mani per questo nuovo anno si presentano non penso che aggiungerò altro mi piacciono così perché è mia mamma viaggio mondo e questo mio piccolo progettino con la Silvia quindi un po' viaggio ma casa, sogna insomma un po' tutto. Okay. per me è tutto ha significato non po' farlo, le manca solo? Eh, eh Oh Jimmy, cacciaci l'anello Jimmy, Jimmy, cacciaci l'anello Oh Jimmy, cacciaci l'anello oh, In che senso? In che senso? Io sono pronta, è eh, libro un dito. Guarda, guarda quanti non liberi io Pieno, <ride> pieno, guarda ah. ah già, comunque Jimmy ha deciso quando mi farà la proposta no, no, Sì, No, no, io non ho deciso proprio nulla Mi tocca aspettare altri due anni e lì. mezzo No, ma perché? La bellezza è i numeri tondi Se mai sarà un numero tondo almeno due anni e mezzo Buona. perché questo siamo al nostro settimo anno però io sono dell'opinione che eh, questi due periodi di quarantena valgano doppio quindi in realtà noi stiamo entrando nel nostro nono anno quindi in realtà l'anno prossimo la proposta andiamo a passeggiare vai mm. a casa la nostra giornata volge al termine um, È bello tornare al mare, rivedere il mare, fare delle piccole semplici cose ma che veramente rendono super super felice soprattutto in questo periodo comunque io concluderei qui Lockmas Day 1 fatemi sapere se questa cosa vi piace io continuerò per i prossimi x giorni a cercare di pubblicare un video al giorno ci provo e basta, spero che questo mini progetto, mini idea eh, diversa, un pochino ispirata a Vlogmas, che in realtà è una cosa molto, che fanno molto in America, cioè un video al giorno per tutti i giorni dal primo di dicembre al 25, tendenzialmente, anche se molti lo fanno fino al 12, eh, e io non l'ho mai fatto, quindi ho pensato, visto che questo è un periodo un po' strano in cui un po' tutti tanti sono un pochino più soli, spero di potervi fare un pochino compagnia e basta, quindi sappiate che ci sarà Jimmy, in qualche modo non lo so, devo ancora pensare tutto ma ci divertiremo tu amore, tu tu sarai la special guest visto che siamo io e te essenzialmente, i tuoi genitori ma si sì, amore, si sì. sarà tutto intonato Dai che vogliono un sacco di um, sai quanti mi hanno chiesto il Q&A di coppia. Potremmo farlo, visto che ci sono delle novità, come avrete notato. Eh, bisogna un pochino aggiornarli. Ma non mi sa di cosa? Sento il dito che inizia a pesare. Ma che cazzo cazzo di ma perché? Ma Non c'entra niente. Ma <ride> insomma. Non esiste questa cosa? Vai. E incominciate a lasciare le domande per il Q&A di coppia, lo coinvolgerò. E... <ride> Povero Cristo. Mi dispiace.